Ciao Giancarlo! Ciao Emilio, come stai? Io sto bene, molto bene, un piacere vederti. Ah sì, non e... posso dire lo stesso, però Vabbè, io sto, sto scherzando, male. non è un piacere vedere te, ma è un piacere vedere eh. questa meraviglia. Di Emilio scherziamo sempre. Qual cioè. è la meraviglia? Sarei io? No, no, no, no, questa è la meraviglia. Eh, sì. Sì. Sì. Meraviglia sì. Sì. Sì. Sì. Sì. meraviglia che eh, piacciono? È... presentate, lo ricordiamo, eh, lo scorso anno. Ah sì. Cioè, ricordo che mi hanno fatto tornare prima dalle vacanze, l'ultima settimana di agosto, per scrivere il comunicato stampa di, di, di debutto della serie 800, poi con un po' di diciamo, perplessità e vicissitudini eh, sono diciamo, disponibili al commercio già da qualche mese, ma eh, eh, in quantità e in tutte le colorazioni da, da poco, ecco. da molto poco. E, e, diciamo poi ai nostri amici, sì. dove ci troviamo noi adesso? Ci troviamo nella redazione di Audio Review Ah, eh, sì. e come mai? Come mai ci troviamo, ci troviamo nella redazione di Audio Review perché hanno provato le 802 di 4 in anteprima gliele abbiamo date. E quindi come vanno? Non, non, non te lo dico, però, però, però ti faccio vedere quanto sono belle Sì, questo sì Perché sembrerebbero abbastanza simili alla vecchia serie come alcuni hanno detto Ma cominciamo con la canna è molto più lunga, il gruppo magnetico è diverso ma non lo possiamo vedere all'interno c'è la famosa sospensione ecco. biomimetica del midrange e, e i woofer sono stati notevolmente migliorati se si vede dal parapolvere, il parapolvere prima era eh, diciamo, inglobato nella, eh, nella membrana mobile adesso invece è a parte, quindi è staccabile una, un particolare estetico che è piaciuto molto e che piace molto anche a me è questa eh, diciamo rifinitura in alluminio sopra, con della pelle Connolly, la solita pelle eh, di pecora inglese che ha preso tanta acqua e vento, quindi è più bella, eh, che sta sopra e che diciamo, rifinisce ancora di più e ancora meglio il mobile, il plinto anche nuovo, all'interno poi, poi ci sono tantissime novità, Ma ma? ma? dovremmo chiedere a qualcuno molto più esperto di me no che... più che altro eh, insomma chiedere come vanno eh, e come, come chiedere come... all'oste se, se il è buono invece bisognerebbe chiedere a qualcuno super partes no, e vogliamo quindi... andare da Fabrizio Montanucci che dici? vogliamo Chissà andare da Fabrizio Montanucci? se c'è se c'è? andiamo a vedere se c'è rispondi bene <ride> Cercherò. Allora, ti faccio una domanda, ti formulo una domanda: come vanno queste nuove beh, 800? Ah, beh, beh. <ride> lo vedo convinto, no, vanno veramente in modo particolare. Soprattutto il midrange è qualcosa di assolutamente nuovo dal punto di vista tecnologico: dei, dei risultati in generale. Ha una distorsione estremamente bassa e una distorsione estremamente bassa anche con segnali particolarmente complessi, come sono quelli musicali. Diciamo che ha prestazioni già notevolissime nelle misure tradizionali, ma in quelle che utilizzano segnali molto complessi va ancora meglio. E lì emerge veramente la differenza con, anche con le generazioni precedenti. Lo possiamo vedere da questo grafico parziale. Questa è la nostra misura di Total Noise Distortion. Ed è una misura in cui noi misuriamo prima il rumore ambientale, che è qui rappresentato in rosso, ed è un rumore molto basso quello che vediamo in blu sovrapposto è il segnale acustico acquisito sul diffusore mentre sta riproducendo il segnale di prova che è un segnale molto complesso forse anche più complesso della musica e come vediamo eh, ci sono il segnale di prova dei terzi di ottava pieni e terzi di ottava vuoti questi sono i terzi di ottava pieni in quelli vuoti dovrebbe esserci Idealmente solo il rumore ambientale, e in questo caso c'è, perché non c'è distorsione. È la, è la distorsione prodotta dal midrange è talmente bassa che scende al livello del rumore ambientale. Quindi per poterla misurare abbiamo dovuto usare strategie differenti da quelle standard. Quindi è il miglior midrange che tu abbia mai misurato? Sì. Allo stato delle cose sì. Quindi possiamo parlare di una nuova rivoluzione della BFU, quindi una nuova introduzione di un midrange come era stato per il Kevlar del tutto rivoluzionario? BMW già produceva midrange eccellenti in precedenza, diciamo che lei è un'azienda che tradizionalmente produce midrange eccellenti da almeno 40 anni. Questo è uno step avanti notevole, già rispetto, anche rispetto alle generazioni precedenti. Il test completo naturalmente è sulla rivista Di Maggio in edicola, che è il numero 442 di Audi Review.